tecnica para il codo Now we are going to make the treatment for the lumbar area. Allora, andiamo a sbloccare in questo caso a livello della prima vertebra l'ombare più rilassato che puoi bravissimo pancia sopra ok adesso pancia sopra sempre bravissimo vai rilassato non mi eh, faccio tutto il rilassa, non è chiaro, brava, così, lascia vedere, mandiamo abbida, più rilassata che poi abbandona, abbandona, brava, rilassa, inspira e fuori l'aria, rilassa. già che è dentro. Testa di qua di me. rilassati Mau, bene. Bravo. Stop. Continua a rilassare. inspirazione e fuori bravissima inspira fuori l'aria That's how I'm going to Yeah. Ma Sì, grazie. So... Grazie. Nice. Sì, perfetto, benissimo, comodo, comodo. pancia sopra. Molto male. Lui le gambe. Voto la testa da questa parte, rilassa le spalle, gira da quest'altro lato, perfetto. Ora vanno a fare la manipolazione della cadera, in questo caso è la porzione di rilievo a sinistra che va a necesitar del tratamiento entonces vamos a preparar a la paciente para hacer la técnica una técnica muy delicada rápida directa que se hace inspiración y afuera Poniamo il contatto con la mano, prepariamo la paziente, relajata, e terminiamo la tecnica. Nel lato destro abbiamo una vertebra bloccata, in questo caso è la seconda cervicale, quindi siamo su un livello più alto. Chiediamo sempre la paziente di rilassarsi, ed effettuiamo la tecnica. Rilassatissima, bravo, Rapida. Allora, passiamo un una seduta, e lì qua. Allora, più rilassata che fuori, Lascio la testa a me e mio perché la resta, resta proprio Adesso piano piano piano torniamo a pancia sopra. bella ispirazione e fuori area. Ancora e fuori l'aria. bravo, giù, comodo, comodo. adesso, gira sul fianco di qua, bravo, stendi bene, le gambe più rilassata che poi, faccio l'ultimo, bravissima, momento, eh? tutto, il Allora, giù la destra, rilassata, brava, inspira. grazie per aver guardato e non dimenticare di subscribe con una piccola preghiera e poi l'informazione che faccio sempre se vi viene solletico nel viso eh? nelle braccia nelle spalle, nelle gambe Mentre ho detto tutto questo è perché avete delle distonie, distonie che sono la vostra malattia. Perciò se vi è venuto solletico datevi una spinta e proseguite questo cammino di farvi questi massaggi personali o ve li fate fare da qualcuno che mi ha capito come farli. Bene. Adesso inginocchiamoci davanti alla presenza del Signore e ai piedi di Gesù, portiamo tutto ai piedi di Gesù. Padre Santo, nel nome di Cristo Gesù, il tuo figliolo, il benedetto in eterno, vogliamo portare tutto quello che dentro di noi ci disturba, ci dà inquietudine tutto quello che non funziona più Padre lo vogliamo raccogliere con le nostre mani ovunque un siano, sia all'esterno che all'interno. Lo vogliamo buttare davanti ai piedi di Gesù, tutto, entrando dalla bocca fino all'interno e steppando tutto il dolore, le difficoltà, le malattie che sono all'interno, fuoriuscire e, e con il pensiero buttarlo ai piedi di Gesù. Ai piedi di Gesù visualizzando i piedi di Gesù ricordatevi che come lo buttate e lo buttate ai piedi di Gesù Gesù male non se ne fa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 Controllato vuol dire che quando sentite molto dolore, pressate di meno, finché il dolore diminuisca. Normale dopo 4 secondi il dolore dovrebbe diminuire in tutto il corpo, ovunque, nel cuore, nei polmoni, ovunque, nello stomaco. A volte sentite un dolore nello stomaco, c'è maldigestione e allora nel punto in cui sentite il dolore pressate con tutta la vostra forza con questo bastoncino eh? e dopo 4 secondi cosa succede? succede che il materiale passa oltre la vescica ovunque si trova e va nel passo della digestione invece dove ci sono i dolori nelle vene che portano l'ossigeno al muscolo o alle ossa succede che con la digital pressione che facciamo pressando arriva al punto che il sangue pompa più forte e avviene il passaggio come lo spruzzo del cemento armato Avete presente quando si fanno le gettate con il cemento con la pomba? E così è il cuore. Pomba sempre più forte finché arriva a destinazione designata dove l'uomo mette in atto la pressione e il cuore mette in atto la pressione per sbloccare quella vena. Ecco, questo è il bastoncino piccolo, lo potete fare quando volete, questo è tascabile, io lo porto in tasca. Nell'eventualità dovrei fare qualche massaggio a qualcuno durante la strada o nel cammino che sono durante il giorno. Poi ne porto uno anche in macchina di riserva e poi se non c'è il bastone ci sono le dita o c'è il gomito. A volte lo faccio con il gomito pressando e... Eh? vedete, pressando il punto dove c'è il dolore con il gomito e il dolore va via, dopo 4 secondi il dolore diminuisce poi c'è questo bastoncino, vedete, questa è la parte più grossa ci ha messo una spugna e poi ha rotolato uno scotch è uguale, quello che volete, un altro Adesivo, bianco, rosso, verde, non è importante. Questo è l'impatto per la prima volta quando c'è molto dolore e il corpo non è abituato. Io sono abituato ormai, posso digitarlo anche con questa la punta che c'è qua. Vedete, è molto appuntito, ve lo faccio vedere, vedete, molto appuntito. E io sopra questo bastone potrei stare, vedete metto più sotto per vedere meglio vedete io a cavallo a cavallo sotto il ginocchio e sto sopra il bastone con il peso in equilibrio se c'è dolore va via il dolore vedete non so se riuscite a vedere il bastone sotto il ginocchio, vedete, e questo bastone fa da digital pressione, come se io ci dovrei avere il dito a pressare o il gomito o qualsiasi altra cosa, addirittura potete mettervi con la faccia in giù se non avete il bastone far salire i piedi di vostra moglie o di vostro marito sopra la parte dolorante nelle spalle, nelle braccia, nelle cosce, nei piedi, nei polpacci, ovunque volete, vedete, potete far salire una persona sempre per la prima volta all'impatto, non rischiate molto, fate mettere il piede piano piano e dicendogli sente dolore, sì, forte E allora diminuite il peso, non sopraccaricate tutto il peso vostro tutta una volta come se salite sopra un gradino. Attenzione, ogni cosa va fatta con la massima accuratezza, con la massima attenzione perché le prime volte il corpo si trova debole e non può resistere al peso di una persona sopra perché le ossa sono indebolite con l'infiaccamento che la persona ha in modo abbandonato il suo corpo alla deriva in che senso? nel senso che non ha fatto né ginnastica ne ha, ha camminato molto ne ha fatto sport ne ha nuotato in mare quando c'è l'estate ne ha fatto qualsiasi cammino di regolarità come sport no, ha abbandonato il suo corpo a se stesso alla morte ecco perché il corpo muore, decade ecco perché il corpo decade alla distruzione di se stesso, ecco perché l'uomo invecchia, ecco perché la donna invecchia prima dei suoi giorni, perché ha abbandonato il suo corpo a se stesso, alla morte. Oggi si è scoperto, diciamo si è scoperto, da molto tempo che si è scoperto questa evoluzione che chi mantiene il corpo allenato lo mantiene alla forza, alla resistenza, alla giovinezza e a tutto. Oggi come oggi lo sport è vita. Oggi come oggi tutto quello che è ginnastica è vita. Oggi come oggi la digital pressione è vita. Così è la digital pressione. Digitando nei punti, ecco, a volte digitando anche qui nei sonni lato destro e lato sinistro avviene la cura del mal di testa digitando così a girare, vedete e poi c'è il terzo occhio alla radice del naso che avvengono cose che voi magari nel secondo tempo potrete capire adesso non potrete capire perché si liberano cose che prima non si vedevano Né con la mente né con gli occhi. Ecco perché vi dico: il nostro corpo è una fonte divina, divina perché Dio ci ha creato come lui, a sua immagine, e siamo noi che lo trascuriamo, siamo noi che andiamo alla deriva.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 tutti gli enzimi del cervello in esecuzione mantenendo questi enzimi queste cellule del cervello sempre in esecuzione avviene la nuova vita nel cervello perché le cellule si auto ringiovaniscono le cellule diventano sempre più forti più potenti e hanno più memoria ecco, fin qui e ci siamo ora volevo presentare ancora che cosa lo schienale che ho presentato ultimamente vedete questo è il terzo passaggio primo, secondo e terzo quando uno inizia deve iniziare dal primo passaggio vedete questo è il primo passaggio ve lo metto qua così lo vedete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 io con questo ho addrizzato la mia schiena ho guarito il male che avevo alla cervicale ho guarito il male che avevo in una costola che mi faceva male sia davanti che anche dietro e ho guarito anche nel braccio che i miei bracci stavano perdendo forza i muscoli si erano indeboliti e con questo schienale e con le digital pressione e con questo passaggio che vi ho mostrato altre volte questo è lo schienale che ho costruito io con dei bastoncini vedete e la rete sono bastoncini tagliati tutti a misura io li ho tagliati a due centimetri voi li potete tagliare anche un centimetro, mezzo, quello che volete e li ho incollati con il silicone, sopra ci ho messo un poco di silicone per non avere contatto diretto con il legno, ve l'ho fatto vedere altre volte e adesso lo presentiamo all'opera, sia sì, schienale grande che il schienale piccolo, perché questi schienali hanno avuto successo su di me? Perché non è che adopero solo questo, io adopero principalmente l'amore e la grazia di Dio prima prego il Signore mi illumina mi aiuta e mi sostiene perché è vano ad operare questi aggeggi per avere la salute se non c'è prima la preghiera e vogliamo pregare prima che iniziamo questo travaglio di presentazione di questo due schienali e i bastoni e anche il materazzo che è elettrico, che dà stimolazione, ci sono delle palline che stimolano in tutte le parti del corpo. Io ogni giorno mi faccio il massaggio, 15 minuti di massaggio elettronico è un materasso che manda calore e anche manda delle vibrazioni ci sono delle palline nel materasso una vicino all'altro che mandano vibrazione come se coricato in questo materazzino per 15 minuti vi trovassimo sopra una moto o sopra un carro vibrazione oppure sopra un aereo quando l'aereo è in agitazione che vi brrrrm, vedete, queste sono le vibrazioni che vi scuotano tutto il corpo, tutti i vostri muscoli vengono riscelati, che è come? Sì, tutti gli ormoni, i muscoli travagliano in un insieme come in uno scatto di spavendo. Vedete, a volte a che manda quello scarico, a che sentite quella vibrazione, a che il vostro cervello assimila quello scatto. Quello è uno scatto psicologico che non appena il cervello lo assimila da negativo lo passa positivo perché già il comando è conosciuto dal nostro corpo dalla nostra mente, dal nostro inconscio e lo passa positivo e come infatti ne ho avuto agevolazione la mia schiena è guarita completamente le mie braccia sono guarite completamente sono tutti un travaglio di una possibilità di tranquillità e soprattutto perché? perché ho pregato e prego e vogliamo pregare anche noi adesso prima che incominciamo venitemi dietro nella preghiera vi faccio presente che nella preghiera io porto tutto ai piedi di Gesù come si fa immagino ai piedi di Gesù davanti a me o ad occhi chiusi o ad occhi aperti e butto tutto il materiale che non va ai piedi di Gesù perché ai piedi di Gesù? Perché tutto ciò che buttiamo ai piedi di Gesù Gesù lo prende, lo raccoglie e lo porta direttamente al nostro Padre Celeste dove il nostro Padre Celeste lo riassume, lo guarisce addirittura quando qualcosa che non va lo ricambia a nuovo e ci mette degli organi nuovi Perché organi nuovi? che ci ama e ci vuole rinnovare giorno dopo giorno quando noi chiediamo a Dio di rinnovarci lui ci rinnova come vedete i cambiamenti che sto facendo nel viso nel corpo, nell'anima nello spirito, nelle braccia nelle spalle perché io chiedo ringiovanimento anche nei capelli come vedete anche i capelli stanno riaffiorando non so se lo vedete li ho tagliati così corti che con la luce neanche si vedono ma mi avvicino ancora di più per farvi notare vedete ci sono già alcuni capelli neri che stanno affiorando ve li metto così da vicino stanno affiorando e presto saranno una chioma come quando avevo vent'anni questa è una promessa che mi ha fatto il Signore io ci credo chi non ci crede poco mi interessa ma so che se il Signore ha fatto dei miracoli in me fino adesso, ne farà ancora maggiori di quelli che mi ha fatto, e questo che io ho fede sopraggiungerà quel miracolo che sto chiedendo, e sto chiedendo anche dei miracoli per te, sì, per te che stai guardando questo video, per te che sei all'oscuro della fede di Dio per te che non credi che c'è ed esiste un Dio così grande che fa miracoli a chi glieli chiede se tu non hai creduto oggi sicuramente crederai non perché ti sporzo io ma perché stai vedendo la realtà vai a vedere i vecchi video che avevo prima e mi vedi senza capelli come quelli di prima mi vedevi con i capelli neri da giovane ecco il cambiamento ecco l'evoluzione dello spirito ecco l'evoluzione del cambiamento della mia personalità ecco l'evoluzione del cambiamento dei miei figli della mia famiglia anche che nessuno è ancora convertito a Gesù ma il Signore mi ha promesso che per rispetto al mio delle mie preghiere anche loro saranno agevolati ma non salvati semmai daranno il cuore a Gesù ma loro stanno vedendo già le mie testimonianze loro presto si convertiranno da soli perché vedono vedono con i loro occhi i miei cambiamenti vedono la realtà di ciò che Dio fa per me, per la mia casa e per loro bene, adesso preghiamo Padre Santo, Dio d'amore nel nome di Cristo Gesù veniamo qui davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù per portare tutti i nostri problemi le nostre malattie e li buttiamo ai piedi di Gesù. Anche quelli interni, entriamo per la bocca, entriamo nell'interno fino all'origine, dove c'è il malanno, la malattia, la afferriamo con la mano e la tiriamo fuori e la buttiamo ai piedi di Gesù. Qualsiasi cosa, tumore, sciatica, mal di reni, mal della schiena, qualsiasi cosa che ci assilla e ci fa male, la tiriamo e la buttiamo ai piedi di Gesù. Dovrete tutti voi essere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 la loro salute padre ti chiedo di benedirli aiutarli, sostenerli fai che possano anche loro iniziare a comprendere come pregarti come lodarti con tutto il cuore padre in questo momento davanti ai piedi del tuo figliolo ti chiediamo di benedire tutta l'umanità padre benedici ancora tutti i bambini benedici tutte le vedove benedici tutti gli anziani, benedici tutti gli ammalati del tuo popolo, benedici ancora quelli che sono in coma, padre, fai che possano svegliarsi dal coma e ritornare nella realtà, aiutali, sostieneli e portali avanti. Grazie Padre ancora per questo Signore, benedici me Padre, benedici la mia casa, la mia famiglia, i miei amici, tutti coloro che sono ancora vicino e in contatto con me. Grazie Padre, ti ringrazio, ti lodo nel nome di Cristo Gesù che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, caro della grazia. Come avete visto abbiamo pregato e questa è la preghiera che il Signore accetta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 ma non ho mai avuto nessun aiuto ecco perché adesso comprendi che avrai aiuto se pregherai in questo modo perché mentre tu stai pregando stai visualizzando il tuo male se sia nel cervello che se sia vicino al cuore che se sia anche vicino ai polmoni che si sia nello stomaco che se sia nelle gambe che si sia nelle ginocchia nelle gambe ovunque sei con il dolore dolorante il tuo problema tu stai visualizzando il tuo male lo stai prendendo con la tua mano e lo stai esterpando tu vedi che prendi il male lo esterpi con la mente e lo butti ai piedi di Gesù immagina i piedi di Gesù lo stai buttando tu stai neutralizzando il tuo male sia all'interno che all'esterno all di te ti sei già separato dal tuo male da solo da sola hai capito? il Signore con la sua benedizione cambia i tuoi organi cambia tutto ciò che hai bisogno di cambiato rigenera i tessuti rigenera la tua mente rigenera il tuo corpo con la preghiera che hai fatto e lui ti illumina il tuo cammino questa è la preghiera benedetta da Dio e da Gesù bene, adesso ritorniamo al nostro esercizio schienale abbasso il quadro distacco la sedia metto il cuscino cominciamo con lo schienale io lo uso alto perché già ormai sono abituato è inutile che perdiamo tempo questa è una spugna che è in dotazione con lo schienale che serve per la colonna vertebrale che non abbia questi pizzi. Vedete qui ci sono dei pizzi di 3 mm quasi, vedete? Questi pizzi fanno la digital pressione nei nostri muscoli, nelle nostre spalle in qualunque punto che noi mettiamo sopra e come il bastone il bastone è più grosso questi sono più piccole ma questi sono più tanti uno vicino all'altro e fanno la stessa cosa lo mettiamo qui vediamo se si vede ecco si vede? no ecco Io mi corico così e mi corico sopra questo schienale. Come vedete, mentre mi corico, le mie costole sproccherò, eh, vedete? Vedete, questo è il sistema di guarigione delle spalle, delle braccia e di tutto ciò che abbiamo bisogno. Ecco, vi presento ancora che quando vi appoggiate in questo schienale dovete schiacciare con tutta la vostra forza dipende dal dolore che avete se avete un dolore forte schiacciate di meno finché il dolore dopo 4 secondi scompare diminuisce e quando vedete che il dolore va diminuendo voi schiacciate di più in qualunque parte del corpo nelle braccia, nelle spalle eh? dappertutto, nella nuca nella cervicale, ovunque avete dei dolori schiacciate sempre più forte se potete resistere il dolore, più schiacciate prima guarite. Questo è il mio suggerimento, più si schiaccia più prima guarisce la persona. Se poi la persona non vuole soffrire per questi dolori che avverte mentre schiaccia tenetevi la vostra malattia che vi porterà alla morte scusate che vi dico queste cose allora il corpo si deve tenere sotto martello il corpo si deve tenere ogni giorno martellato con qualsiasi menso io non martello con qualsiasi menso addirittura certa volta accendo il motopico per la vibrazione delle braccia lo accendo e lo tengo mentre vibra perché fa vibrare tutte le braccia la schiena le spalle il cervello tutto il nostro corpo vi ho insegnato anche questo metodo a volte prendete il motopico se ne avete qualcuno lo accendete e vi mettete a spaccare le pietre, fuori, dove volete, se non avete lavoro, spaccate le pietre fuori e comprendete cosa vuol dire lavoro di pressione in vibrazione, in digitale pressione, ecco, adesso abbasso di nuovo il, così ci vediamo. Ecco, si vede. Lo no. metto su questo lato destro, ecco, e mentre sono così, io alzo il braccio, vedete? Poi alzo anche l'altra mano, vedete? Lo alzo così, così, così, così, così, vedete? E giro e giro, giro, giro, vedete? Giro, giro, tutte e due mani, perché? Perché mentre le mani girano così, le costole lavorano sopra quelle punte che vi ho fatto vedere dello schienale e guariscono da qualsiasi male, vedete? Eh? E quando siete in questa situazione... Se c'è qualcuno che vi aiuta vi dovete far legare le i polsi delle mani con del, dei pesi perché piano piano queste mani scelgono da solo se non li potete abbassare. Vedete, se non li potete abbassare è perché siete ingrostrati. In ci sono dei muscoli che sono bloccati, queste braccia devono arrivare per terra, devono toccare per terra, se non toccano per terra c'è qualcosa che non va, capite? Avete capito? Le braccia devono arrivare per terra, per fare questo c'è bisogno di un'altra persona che vi aiuta o vi lega dei pesi nelle mani che con il peso scendono o la persona vi va abbassando le braccia piano piano senza sforzarvi con l'ordine vostro dicendo puoi abbassare un pochettino. E stando fermo in quella situazione, il muscolo si stira. Dopo quattro secondi, il cuore pompa il sangue in quel muscolo e quel muscolo si stira. Fino a che arriva all'origine, quando eravate giovane? Avete capito? Tutti i muscoli vengono in travaglio, tutti i muscoli vengono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 Insisti a dire è possibile, sì, con la regressione d'età è possibile. Ma questo lo faremo piano piano, lo faremo filmato dopo filmato, traendone il beneficio di una confidenza tra te, me e Dio e Gesù capite quando la persona prende confidenza prende stimolo prende coraggio prende tutto per buono tutto per fede e dice Amen Alleluia Gloria a te Dio Padre Onnipotente vedete lo assimila come Padre questo è il motto di questo pomeriggio, di questo primo giorno dell'anno. Io ho aspettato questo primo giorno dell'anno per darvi questo indizio, questo beneficio a tutto il mondo intero. Quest'anno ve lo prometto, nell'amore e nella grazia di Dio e di Gesù, che vi porterò in regressione dentro il grembo di vostra madre con la spiritualità e vi farò sentire anche battiti del cuore di vostra madre credi a questo e ne sarai fiero ora Adopereremo ancora quest'altro schienale sull'altro lato e vi faccio vedere perché bisogna martellarlo tutta la schiena, sia le spalle, le braccia, anche i reni, tutto, addirittura anche il bacino sedendosi sopra questo schienale. Perché sedendosi sopra questo schienale il bacino diventa più forte e quando uno si siede nelle sedie rigide, dure non ha bisogno del materassino perché il sedere ce l'ha duro come le pietre addirittura perché uso le palline sotto i piedi per il massaggio sotto nel cavo del piede perché quando cammino scalzo posso camminare sopra le le pietre senza sentire dolore ecco perché il corpo bisogna martellarlo perché più lo martelli il corpo più il corpo diventa sano e perfetto ecco adesso abbasso di nuovo adesso sono nell'altro lato